Buongiorno amore. Buongiorno. primo giorno di mare. Sì. Sei contenta? Sì. Ti piace? Andiamo a vedere la quetta? Sì. Dai. Buongiorno. Come va il primo giorno di mare? Ti stai divertendo? Adesso tra poco andiamo a pranzo. Eh? Poi torniamo. Andiamo a giocare sulle giostrine facciamo vedere le giustrine che ci sono e poi stasera dove andiamo? tu lo sai dove andiamo stasera? no a Rimini forse dove? Si legge, si legge. sulla ruota panoramica? se avrai il coraggio di andarci io non salgo te lo dico che già neanche dico perché ha paura eh anch'io tu invece no? sì tu sali? con Bianca con Bianca papà, papà Bianca. e Alessia sì. perché Anastasia prima mi ha detto che sale con Alessia sì. <ride> niente allora salirai da sola con mia che papà se vorrà papà vorrà oh, si sì, possiamo tentare sentiamo tentiamo sei stanca riposare e poi da mangiare dai ci vediamo a pranzo allora ciao Ore? Mm? andiamo a cambiarci il costume si sì. mm? Bimbe, allora vi siete cambiate? Eh? Sì. Adesso andiamo a pranzo insieme ai nostri amici, va bene? Sì. Vi state divertendo? Sì. Mm. Andiamo a mangiare? C'ho una fame. Mm. Vediamo cosa c'è oggi da mangiare. cosa c'è oggi a pranzo? spaghetti oh, con le cocce all'arrabbiata all sono piccanti. pasta in bianco pasta al pomodoro poi abbiamo i salti, salti in bocca alla romana mozzarella in car carrozza e contorni, contorni. ok cosa ma volete? il dolce non c'è questa sera il dolce forse ah. eh. minestrina sì la sera questa è la cena Ani, cosa vuoi da mangiare? Pasta in bianco, pasta al pomodoro, spaghetti? Pasta in bianco. Pasta in bianco? Non dire una penna alla È un sugo piccante, però. Mm. Mangiate gli spaghetti alle cozze che a te piacciono? No, la a me? In bianco. Diego? A me le cozze mi piacciono tantissimo. Le, le mangi oggi a pranzo? Tempo. Bravo. Tu anche, Vane? No. Io, io voglio la pasta in bianco adesso. Pasta in bianco? Buon appetito, Ani. Basta in stella. bianco? Sì. Bianchina? Sì, sì. Ciao. Un momento relax. Ani, hai messo la crema? Sì. Sì, a vedere. Sei sicura che l'hai messa bene? Vuoi che ti do una mano? Che arriva primo. No, Di no, nuoto, no, tuffi, no. dai, vediamo chi si tuffa meglio tra Vanessa, Bianca e Diego. Allora, no, come li facciamo? Eh? No, andiamo più là perché l'acqua è Sì. Vale. Allora chi inizia a tuffarsi? Diego vai Votiamo per Diego Wow Grandissimo Diego Qua ci sta un bel nove Ma Hai fatto la capovolta? Vero? Bravo tuffo quello eh sei solo affondata no i tuffi Ehi, sono sei andata giù il tuffo eh. è allora un minimo, di un minimo di lancio ci vuole dai Due. ok ci siamo bello fine elegante femminile un otto 8 eh il tuo vi è piaciuto Diego eh. vediamo bianca A me non è piaciuto tantissimo Devo dirti la verità eh? L'amore no non è vero Io ti do un sette e mezzo invece Bravo Diego Adesso facciamo Aspetta Bianca Quando c'è anche Bianca Adesso facciamo invece chi rimane di più sott'acqua Ok ok ok inizia Diego che è quello più riposato Vai. Quando te la senti Prendi il respiro e vai Ok 2, 3, 4, Ora, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18! Vai Vanessa! Mi raccomando Vanessa, eh? quando non vai, ce la fai più esci! Vai! Sì, vai, via! 1, 2, 2 3, 4, 4 5! 5. 27, 19, 21, no. no. 22, 22, 23, brava, Bianca, quando te la senti, prendi respiro, riempi i polmoni di aria, via, 1, 2, 5, 6, a me ok vanessa parti tu vieni 1 2 3 4 5 6 7 e 8 8 secondi vanessa diego 1 2 3 4 5 6 sette, otto, anche... 9, 9. 9, Vabbè, dai. Vediamo Bianca, magari Bianca mi straccia e non c'è bisogno 9. di spareggiare. Pronta? Vieni. uno, sì. due, è velocissima. quattro, cinque, sei, 8, sette 9, mezzo, e mezzo. No, voi eravate più veloci. Allora, secondo me siete tutti allo stesso... <ride> Ci avete messo tutti e tre gli stessi secondi. Quindi la mia idea è quella di partire tutti e tre insieme e il primo che arriva da me ha vinto. Aspetta! Andate. Allora, io mi fermo, mettetevi tutti in linea. Aspettate che zoom per vedere se qualcuno sta varando, mi sembra di no. Pronti? Via! Oh Vanessa, ma chi sei? Ma Vanessa, ma tu sei un, un, un pesce! Ha vinto Vanessa, mi spiace! Ma sei velocissima! Le lezioni di nuoto stanno servendo a qualcosa allora! Ehi, ma... Brava, brava! Comunque bravi tutti perché prima ci avete messo tutti gli stessi secondi più o meno, eh! Adesso cosa volete fare? Volete fare qualcos'altro? Ah, la verticale! Dai! Chi fa la verticale saltata? Va dai! Oddio. Dai! Vado. Pronta? Ho paura. Ma ora. Va va! Massimo vai giù. 3 2 1. <ride> ah, devi rifare per forza. 3 2 1. Un 6. Un 6 e mezzo. Diego, via! Un, avete due chance a testa e eh? Eh, vabbè più o meno eh non è che è andato tanto distante anche a Diego non sei anche a te no. eh. io non sei a me Ma, eravate no, simili no, dai io, vai Bianca ecco diciamo che Bianca è quella che ha mantenuto una postura migliore di tutte quindi ha vinto ha vinto Bianca vedi che lei comunque con il, con il busto mantiene una postura migliore Vediamo io di nuovo Prova Non è che è troppo bassa l'acqua secondo me la, la, la, la verticale Ah perché fai fatica ad andare giù? Va bene Va bene bambini ascoltate Ah non voleva lei prima Vai ciao Vai ciao Vai chi è arrivata qui una sirenetta! Ciao amore, ti sei svegliata? Sì! sì. E allora gioca con noi. Giochiamo? Una Facciamo una gara? Sì. Dai, dai! Chi fa la gara con mia? Sì, Mira sugli scogli, domani andiamo sugli scogli, ma secondo sì. te no. ci arriviamo? No. Dai mia, fai un bel tuffo. <ride> Anche a loro, infatti Ma che bello! Come, e, e, dove Amore, è freddo. Tremi tutto. Riesci a vedere cosa c'è sott'acqua? I cristalli li hai visti? Secondo me ci sono le carote. Sì, l'ho presa prima. Allora, ci vediamo dopo. Magari ai giochini va bene? Sì. Eh, più tardi, se volete andare poi a giocare lì dove sono le giostrine. In spiaggia, sempre in spiaggia ah, Altrimenti se non riusciamo ad andare invece alle giostre Ci vediamo stasera a cena e poi a Rimini Perché stasera dove andiamo? A? Alla ruota panoramica Alla ruota panoramica eh, eh, Parti 5 Ma io vedo che ho pochino Sì, si muove Allora ci vediamo dopo a cena, va poi bene? E poi andiamo a Rimini Adesso usciamo, dai andiamo ad asciugarci un no, po' è no. eh, tu sei appena arrivata Ciao tesorino, noi prima abbiamo fatto tanti giochi in acqua ma tu non c'eri Lo sai? Sì. Che c'è amore? Sono stanca Sei stanca? Perché siamo sì. stati tutto il giorno in spiaggia Andiamo a fare l'aperitivo? Sì Eh? Sì. Sei contenta? Sì E se stasera riusciamo andiamo a rimini ok? Sì Allora bimbe, siamo in attesa di farci un buon aperitivo eh? Aspettiamo che arriva Bianca Che gli facciamo vedere una cosa, vero? Eh? Super aperitivo. Hai iniziato l'aperitivo? Sì. Tu con chi scrivi? Con chi parli? No, no, sto facendo su Instagram le foto. Amore, adesso arriva a bere. Eh. Tu cosa vuoi? La Coca-Cola? Anastasia cosa bevi? E, è... e sta a te? Ciao Bianca, sei arrivata. Allora, adesso Vanessa ti fa vedere una cosa, Vane, fai vedere a Bianca il sacchetto con quelle cosine. Si ad aprirlo bene. Guarda, dentro questo sacchetto ci sono dei vermi finti, eh? Sì, lo so. Adesso ce ne mettiamo uno in tasca una testa. Tocca. Mm. Ops e li mettiamo nei piatti piani sotto quelli fondi magari ti avvicini a papà, gli chiedi qualcosa e glielo metti No! ok, ok? okay. Sì. che cos'è vale. ragazzi? Non messo vale, bianca vale. allora ragazzi il primo scherzo è stato fatto da papà ma io non me ne sono nemmeno accorta e tuo papà sì. ha lanciato un verme perché gliel'aveva messo nella mina adesso Vanessa, cosa ti è rimasto? lo scarabeo quando saliamo io Riprenderò la scena Tu, senza farti vedere Metterai lo scarabeo vicino a Francesco e papà Ok? Senza dire niente Ma vicino Va vicino di... dove sì. c'è il pane No, no, no, sul tavolo Ok? Così poi io cercherò di riprendere la scena E faremmo... vediamo se questa volta ci riusciamo No, fai così, tu fai finta di vedere Ah, eh, sì Io li riprendo Esatto, certo Io faccio sempre così per fare le cose. È vero, ok? Io sto distribuendo non lasciate, no. Ok, hai trovato gli stuzzicadenti? Sì Adesso ascoltatemi bene Voi vi sedete al tavolo normalmente Poi mettete gli stuzzicadenti E mentre lei magari mette gli stuzzicadenti Vanessa tu senza farti accorgere Metti quello scarabeo Però cerca di non farti vedere no. mentre, mentre loro sono distratti che chiacchierano Tu Vanessa piano piano allunghi il braccio Lasci lo scarabeo e torni indietro sono tutta... Posso farlo? Io vi prego Glielo mi... facciamo fare a Bianca Dai. Ma lei è lontana anche tu sei lontana. siete ehm... sedute vicino? Ah, no, Come lei so? è. Lei è la e... E sono qua. Eh, Allora face... fate così. Prendete gli stuzzicadenti a metà, metà tu e metà Lei. Quando io... arriviamo, io sto registrando, voi vi mettete in mezzo a papà William e papà Francesco, appoggiate gli stuzzicadenti e lasciate lo scarabeo, nello stesso istante in cui appoggiate gli stuzzicadenti, ok? Ok, ok, io riprendo. Ci siamo capito. Avete capito? Ci siamo spiegate? Sì, certo. andiamo. Eh, lui... Andiamo, ciurma. Oh, oh me... ah, in... Vanessa lo scarabeo, io il vero mezzogiorno. Vanessa vuoi far vedere il tuo? Ehi, Bianca mi serve? Eh? me lontana! E la Vediamo un po' cosa c'è Eviterei di rischiare Quanto buon giro! La Bianca mi aveva dato Vuoi assaggiare? Sì Bambine Allora, bimbe Lo scherzo è uscito un po' così così Eh? Papà se ah, ne è Anche adesso fatto me Te l'ha fatto a te fare... Anastasia. Adesso andiamo a fare un giro sulle giostre, poi andiamo a Nanna. Mm? Va bene. Allora. Vanessa um, uh, stavo cantando Mira, Sofia. E Chloe alla fine ha fatto. E quindi è uscito Mira Sofia. <ride> Povera Sofia. Povera Sofia. Così, Mi è uscito così. Diego, ma cosa ne pensi di queste me compagne? Non eh? Sei soddisfatto? soddisfatto? lì in albero... Ciao, ciao, quella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, sono appena staccato il ginocchio. Ah, ah. ciao, ciao, Qual è stata la giostra più divertente? No, dai, le macchine? Sì, le macchine? Eh, sì. Ma l'avete capito che non eravate sugli autoscontri?